Ciao a tutti, sono Candide e benvenuti anche oggi sul mio canale. E nel video di oggi voglio presentarvi l'ultimo kit che ho disegnato, si chiama Peonia, è un kit di cui sono particolarmente orgogliosa perché a me piace molto e poi ho disegnato tutti gli elementi che fanno parte del kit e, e quindi, e quindi sono, sono, io sono entusiasta, spero che piaccia anche a voi e spero di vedere appunto nei vostri commenti quello che ne pensate. E sono tornata ad un pacchetto un po vintage perché sapete che gli ultimi gli ultimi nell'ultimo periodo ho fatto un paio di pacchetti un pochino più un pochino più moderni però eh, diciamo che questa versione è quella che, che un pochino preferisco e che so che anche moltissime di voi che mi seguono preferite quindi eh, l'ho chiamato peonia perché appunto ho disegnato questo fiore tra l'altro è mia intenzione fare i i pacchetti prossimi anche tra gli altri pacchetti fare dei pacchetti con eh, con dei fiori specifici quindi anche lì se avete se avete qualche preferenza o avete qualche suggerimento da darmi sul fiore da utilizzare scrivetemelo nei commenti perché così mi darete delle idee per lanciarmi eh, nel lavoro delle prossime carte adesso ve le faccio vedere una per una quindi questa l'ho fatta completamente ricoperta di fiori perché mi piaceva l'idea di avere questo sfondo così così tutto fiori poi abbiamo questa dove ho inserito queste farfalle che ho appunto disegnato così tipo aquacolors che ci sono e non ci sono su questo sfondo di fiori che sono un pochino così come si dice non mi viene in mente il termine un pochino stilizzati ecco non sono così precisi però eh, ho voluto aggiungere un pochino di questo fiorellino con le righe sotto e poi Adesso non so se si vede bene, ma comunque nella parte poi sotto ci sono vari colori, vari, varie lavorazioni del, della, della carta. Qui abbiamo, ecco qua si vede meglio, vedete la parte che ho messo sullo sfondo sotto, il motivo marrone scuro, farfalle e fiori quindi come, come potete vedere i colori sono il eh, un giallo sono dei colori molto tra l'altro io questi li ho stampati con un oggetto di inchiostro. se li stampate con la laser i colori vengono molto più luminosi però anche così sono dei bei colori, dei bei colori che si vedono bene sono il giallo, il rosa c'è l'azzurro di questa farfalla e poi c'è la base che è un beige con del marrone leggermente più scuro Questa ha voluto fare una parte di fiori interrotta vedete da questi da questo giornale che ho interrotto così con questa forma dove ho sovrapposto le farfalle anche in questa dove però c'è solo un particolare perché poi ho cambiato lo sfondo dove ho utilizzato questa questo pattern sul giallo che va a richiamare il giallo della farfalla poi ho creato questa con questi centrini con quella tecnica... Il, come si chiama? adesso non mi viene in mente... oh mamma mia adesso se viene in mente a qualcuno... questa è una tecnica ecco che non ho mai fatto quella che si fa con quell'attrezzino con tutti i fili che si incrociano adesso mi sfugge il nome scrivetemelo voi tanto poi mi verrà in mente dopo ma se a qualcuno viene in mente me lo scriva questa è una pagina che ho fatto già un po' pensata eventualmente da Piegare, vedete da fare così da piegare direttamente per fare un gian journal così avete i due lati io vedete che ho già stampato ho già stampato il fronte retro perché ho già in mente un lavoro da fare e questa è un'altra sì, ve la faccio vedere anche se ve la faccio vedere dopo ve la faccio vedere subito perché questa a sua volta è un'altra versione con le farfalle sempre di carta da, da piegare da fare una, un quaderno o quello che preferite Qui abbiamo una versione con i centrini ma fatta in maniera diversa, più irregolare. Qua abbiamo uno sfondo giallo, diverso da quello che vi ho fatto vedere prima, sono dei cerchietti. Qui ho la versione del pattern rosa dove però ho aggiunto di nuovo i fiori stilizzati. Questa è la pagina che vi ho fatto vedere prima perché avevo stampato, stampato tutto fronte-retro. e E poi questo kit compre comprende anche tre fogli che, sono, che servono per gli abbellimenti. Non ho fatto i kit separati ma ho fatto un unico kit che comprende tutto. Infatti avete 15 fogli in questo kit nello specifico. E qui ho praticamente già preparato, vedete, da tagliare a metà e da piegare per fare dei quadernini o da tagliare a metà per fare dei, dei particolari delle tasche quello che, quello che preferite ma io li ho già pensati in modo da eventualmente tagliarli a metà piegarli e utilizzarli come copertine per fare un, co, dei quadernini un po' più piccoli o comunque delle, delle tasche da mettere sui vostri gianco o sui vostri album e li ho pensati un po' in questo modo qui ho messo anche vedete un'etichettina gialla dove bisogna solo solo scrivere e poi ho fatto un foglio dove abbiamo una busta e quattro etichette che, eh, che poi, su, sulla quale poi potete aggiungere, potete scrivere direttamente ho cercato di fare dei colori chiari perché così si possono scrivere direttamente oppure potete aggiungere della, della carta in tinta unita con, la, con il logo sopra come preferite, non ho voluto mettere io delle scritte perché, perché così ognuno può, può mettere le scritte che vuole però cosa ho fatto ho già creato la busta così vi faccio vedere la grandezza io considerate che ho stampato così avete anche un riferimento io ho stampato a tutta pagina quindi vedete che non ci sono i bordi quindi non stampando a tutta pagina la busta vi viene bella grande di questa dimensione se invece avete i bordini vi verrà leggermente più piccola comunque la dimensione è già eh, è già bella io ho fatto la ehm, la busta e queste sono le dimensioni delle etichettine ritagliate così avete già idea di come di come vengono ho voluto ritagliarle così ve le facevo vedere quindi questo è il kit peonia nella descrizione del video trovate il link al, al negozio per acquistare le carte spero che vi piaccia mi raccomando aspetto i vostri commenti dove appunto datemi qualche consiglio sui prossimi fiori da utilizzare e, detto questo non vi rubo più tempo ma ehm, come vi dico sempre se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere e buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo progetto un bacione ciao ciao